Perché sennò, mamma mia, che capelli assurdi che ho! Vabbè, dopo mi insistemo Cioè, l'ho trovato, stavo pulendo il pc e l'ho trovato dentro. E ciao a tutti ragazzi, bentornati in, nel primissimo video dopo tanto tempo. E ovviamente iniziamo sempre come al solito, seguendo il format con qualcosa in mano. Tipo questa è una batteria che sto cercando di capire se funziona oppure no, perché eh, funziona ma non viene caricata. Quindi fa stesso va bene. Quindi vi stavo dicendo, a breve adesso ricomincerò con i video, con nuovi format, nuovi video, nuovo di tutto, continueremo con le serie che abbiamo lasciato indietro, le portiamo a termine e basta, che così quelle sono archiviate, e altra cosa, stavo guardando un attimo la mia postazione che la sto risistemando, È un casino assurdo in questo momento, quindi non ve la faccio vedere prima di averla sistemata. Uh, non ho più fatto video perché ero veramente pieno di lavoro Là c'è il micio Che ha appena saltato sulla sedia Ho il cuscino? No? No, non gli serve il cuscino Ecco la sdraiata Comunque Mimì Ciao Deve essere un po' scuro Se faccio così Faccio così, c'è un po' più di luce, però c'è troppa luce qua dietro, non mi piace. Quindi comunque quando andrò a risistemare cercherò di piazzare, se riesco, due luci qua, che paraflesciano la luce da queste due lati, che così non vado a illuminare troppo a stanza, perché non mi piace. Vi faccio vedere quest'ultima cosa, che adesso, vediamo se si vede, è una videocamera microscopica con dei visori apposta per le videocamere ok con cui andremo a divertirci parecchio vi spiegherò in futuro non adesso e poi altre cose c'è questo cavetto qui altra cosa che vediamo se riesco a farvi sentirmi ho... Oh. Mi sono preso il Google Home e, eh, diciamo, conviviamo molto bene insieme, infatti mi sveglia le mattine e mi ricorda tutte le cose che devo fare. Quindi adesso... Ok Google, ricordami che devo fare uscire un video a settimana. Ok, devo fare uscire un video a settimana. Quando vuoi ricevere il promemoria? Fra mezz'ora. Va bene, te lo ricorderò alle 20.10. Cavoli che bello! Ok Google, ciao! Ciao Giulio! Bellissimo! Comunque, eh sì, a parte questo divertimento assurdo. E' è molto utile per quello, comunque ci faremo un video dedicato anche su quello, state tranquilli questa roba qua sparirà ve lo dico dalla mia scrivania <miglio> e Micio allora io e il Micio vi salutiamo saluti dai, dai che saluti ciao ciao guarda in camera ciao quindi noi vi salutiamo <susurra> E